Una volta che la segreteria ha terminato i controlli sulla rendicontazione delle spese di un docente ha la possibilità di eh, aprire una sanatoria nei confronti del docente per permettergli di sistemare alcune anomalie sanabili riscontrate nei giustificativi di spesa inseriti dal docente. L'apertura della sanatoria fa eh, inviare automaticamente una notifica al docente in cui viene eh, avvisato che effettivamente ha la possibilità di sanare alcuni giustificativi che la segreteria per qualche motivo ha eh, riscontrato come anomali. La notifica della sanatoria viene inviata dal docente e riporta nel corpo della notifica l'elenco dei giustificativi che devono essere sanati dalla, da parte del docente. In questo caso la notifica ha fatto evidenziare al docente che il giustificativo col numero del giustificativo e la data deve essere sanato. Il docente una volta che ha effettuato l'accesso al sistema ha la possibilità di visualizzare il tipo di anomalia sanabile riscontrato dalla segreteria accedendo al menu bonus docenti. Rendicontazione delle spese, in questo caso vede che il rendiconto si trova nello stato in sanatoria, quindi ha la possibilità di accedere nel dettaglio del rendiconto e mediante l'immagine con la lente di ingrandimento ha la possibilità di visualizzare la motivazione per cui la segreteria ha aperto la sanatoria. In questo caso la motivazione è a voce di spesa errata. Le, le motivazioni che possono essere sanate sono di tre tipologie, voce di spesa errata, importo errato o eh, documento file del giustificativo di spesa illegibile o errato. Queste sono le tre tipologie di motivazioni che possono essere sanate dal docente. In questo caso quindi il docente ha la possibilità di sistemare il suo giustificativo di spesa accedendo alla sezione Bons docenti, giustificativi di spesa. A questo punto ha la possibilità con la matita di entrare nella modifica, in modifica del giustificativo di spesa e operare la ehm, correzione che deve essere necessariamente effettuata per sanare il giustificativo. La, il rendiconto risulta nello stato in sanatoria e eh, non, non viene eh, considerato valido finché il docente non ha sanato i giustificativi e ha inoltrato nuovamente il rendiconto alla segreteria. Come dicevo, i tipi di anomalie che possono essere sanabili sono l'importo errato, perché può capitare di inserire degli importi scambiando delle cifre oppure eh, mettendo dei decimali con il punto invece che con la virgola. Insomma, ci possono essere diversi motivi per cui viene inserito un, un importo errato. Oppure ha la possibilità, per esempio, di sostituire un file. E eh, risulta leggibile o sbagliato, oppure come ultima motivazione da sanare, che è quella eh, in questo caso indicata dalla segreteria, una voce di spesa sbagliata. Allora, nel caso della prima motivazione, cioè importo errato, il docente può semplicemente andare nell'importo del giustificativo di spesa. Inserire l'importo corretto, per esempio, invece che essere 420 e 402, quindi va nell'importo, scrive: invece che 420 e 402, da salva. In questo caso il, il, il sistema notifica che il salvataggio è stato effettuato correttamente e naturalmente deve a quel punto eh, salvare, quindi rendere definitive l'informazione eh, inserita con il nuovo importo. La seconda motivazione è la, il fatto che il file sia illeggibile oppure errato. Allora in questo caso con il bottone sostituisci allegato ha la possibilità di scegliere un nuovo allegato, per esempio andando nella, nella directory interessata, pre, prende un altro file, con il bottone apri fa in modo che questo documento venga inserito sul sistema e il bottone allega lo inserisce nella videata del giustificativo di spesa. E come si vede in questo caso, il giustificativo, il nuovo giusti, eh, file PDF è stato sostituito. Ehm, ha sostituito il precedente allegato e sempre con il bottone SAVA rende definitiva la eh, sostituzione e l'aggiornamento del giustificativo di spesa. L'ultima motivazione è quella della voce di spesa errata. In questo caso il docente ha la possibilità di eh, correggere la voce di spesa errata eh, azzerando la precedente voce di spesa e inserendo la voce di spesa corretta. In questo caso, il, come avevamo visto prima nella sezione di contazione delle spese, il, la segreteria aveva indicato come voce di spesa errata la 6 iscrizione a corsi di laurea di importo 100 euro. Allora in questo caso il docente deve modificare la riga corrispondente alla voce di spesa errata con l'iconcina fatta con la matita a quel punto può modificare l'importo e azzerarlo quindi dire che quella voce di spesa effettivamente non è corretta quindi l'importo della voce di spesa è pari a zero e in questo caso ha la possibilità di inserire la nuova voce di spesa corretta quindi in questo caso si potrebbe immaginare che invece di essere iscrizione a corsi di laurea eccetera, potrebbe essere e iscrizioni a corsi per attività di aggiornamento per esempio con l'importo che precedentemente era stato inserito nella voce di spesa SE che sarebbe 100 euro a questo punto sempre con il dischetto è possibile salvare la voce di spesa corretta e salvare come ultimo passaggio il giustificativo di spesa e il sistema come per gli altri salvataggi mi notifica che il salvataggio è stato effettuato correttamente a questo punto il documento è stato sanato, quindi io eh, ho terminato di correggere le anomalie che aveva riscontrato la segreteria e devo nuovamente inoltrare il rendiconto alla segreteria. Senza inoltrare il rendiconto, la segreteria non riceve la notifica che la mia sanatoria è terminata e quindi non effettua eh, l'inoltro alla sovrintendenza della mia rendicontazione, rischiando di perdere bonus per l'anno successivo. Quindi, tornando nella sezione bonus docenti, rendicontazione delle spese, ritorno nel mio rendiconto in sanatoria, lo visualizzo. E a questo punto nella dichiarazione annuale, cioè nella seconda sezione, ho la possibilità di, eh, diciamo di rendere definitiva il mio rendiconto e di notare la segreteria. Questo comunica alla segreteria che ha chiuso la mia sanatoria e che il rendiconto è stato sanato. Quindi facendo rendi definitiva e inoltre il rendiconto alla segreteria, il sistema mi chiede No, ulteriormente conferma se voglio eh, inoltrarla alla segreteria, premendo ok, a questo, in questo caso è stata inviata alla segreteria la notifica che io ho chiuso la mia sanatoria. È possibile che ci sia una quarta motivazione, una motivazione altro, generica, eh, che mh, viene utilizzata la, dalla segreteria per specificare eh, casi in cui sono presenti più motivazioni sanabili. Per esempio, se un giustificativo eh, contiene eh, una, errori, eh, diciamo, molteplici, tipo per esempio. Uh, voce di spesa errata e importo errato oppure voce di spesa errata e file che non è leggibile, o la combinazione delle altre tipologie che vi ho illustrato precedentemente la segreteria utilizza questa motivazione altro specificando in un campo dote la combinazione di anomalie che è stata riscontrata sul giustificativo di spesa. In questo caso il docente deve apportare le modifiche sulle eh, sui controlli che eh, il, la segreteria ha riscontrato come sanabili e può procedere con gli aggiornamenti come fatto precedentemente.